Grazie eh, presidente eh, rispondo all'interrogazione ehm, che peraltro insomma è particolarmente rilevante in questo periodo più che mai partendo però da un dato numerico che è quello della dotazione organica del corpo rispetto alla prevista di 8.450 unità il corpo dei vigili della Polizia Locale di Roma Capitale può contare su un'attuale disponibilità di 5.450 dipendenti quindi abbiamo una carenza di oltre il 36%. Purtroppo questo è un dato sul quale attualmente non possiamo che intervenire parzialmente come sapete oltre al blocco del turnover e ai vincoli di bilancio ehm questo diciamo, ci, ci lega dalla, da una parte dall'altro abbiamo ereditato una situazione di concorso bloccato che però abbiamo sbloccato e quindi attualmente sono in corso le procedure per la, per la selezione di ulteriori 300 eh, dipendenti. Attualmente le procedure come dicevo sono in corso quindi mh, comunque nel corso dell'anno sarà portata a compimento anche questa attività e quindi il corpo potrà contare su un organico maggiore, gravemente carente però rispetto alla dotazione organica e questo è un dato di fatto che purtroppo non dipende da questa amministrazione però insomma, è un dato importante. Per quanto riguarda le risorse economiche come ogni anno in occasione dell'apertura della stagione estiva Ostia riceve delle somme ulteriori proprio a garanzia e a supporto delle eh, maggiori attività che si trova a dover fronteggiare e eh, anche riceve ulteriore supporto da parte di personale del corpo. Attualmente è in organizzazione, come lei sa la stagione balneare si è aperta ieri, a breve avremo anche i dati precisi e specifici, specifici su questo territorio. Ehm... Infine, l'eramento che d'intesa con la Prefettura sono state riavviate quelle unità eh, territoriali del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ovviamente riattivate, peraltro in parte modificate e migliorate secondo noi con, una, eh, con un perimetro di mh, competenze ben più netto e più delineato che aiuterà Comunque tutti i territori, Ostia incluso, ad avere il necessario supporto delle altre forze eh, dell'ordine proprio su una zona così complessa e disagiata come quella di Ostia. Grazie.